ciao bambini parliamo di accento l'accento è un segno che di solito troviamo sull'ultima vocale di alcune parole e serve a farci rafforzare il suono di questa lettera alcune parole esistono solo con l'accento alla fine per esempio città caffè tribù in altri casi, l'accento rende diverse due parole scritte in modo molto simile. Pensate a «papa» e «papà». Spesso l'accento distingue un nome da un'azione che avviene nel futuro. Per esempio, «domani farò una passeggiata fino al faro». «Farò» è un'azione. «Faro» è un nome. Allo stesso modo, l'accento distingue un nome da un'azione accaduta nel passato. Per esempio, il Giglio fiorì, i suoi fiori erano bianchi. Fiorì è un'azione successa tempo fa. Fiori è un nome. Qualche curiosità. Esistono diversi tipi di accento. Grave, acuto, circonflesso. L'accento si trova anche all'inizio o all'interno delle parole. Per esempio in ancora o ancora. Tanti monosillabi, cioè parole formate da una sillaba sola, non vogliono l'accento, come per esempio tre, blu, re, qui, qua. Aguzzate le orecchie, ora l'accento non ha più segreti.